In classe si instaura sempre un rapporto di potere, perché chi fissa le regole e mette il numeretto sul registro ha il potere. Da questo non si scappa, perché sia che io mi atteggi a buona, tra virgolette, sia che faccia la cattiva, resta il fatto che la decisione ultima è mia ed è importantissimo averne consapevolezza. Se non sono neppure consapevole che sto facendo la buona o oh, sto facendo la cattiva, ovvero in che tipo di ruolo e atteggiamento mi identifico? I miei poveri studenti sono in balia di una squilibrata e vanno sotto stress, perché ogni mattina devono velocemente capire quando entro in classe chi si trovano davanti quel giorno e agire di conseguenza. Tuttavia, se le regole sono esplicite e condivise, è possibile creare un ambiente dove i rapporti sono chiari. E quindi gli studenti si rilassano perché sentono che il loro successo scolastico non dipende dall'umore impescrutabile dell'insegnante. Esplicite vuol dire comunicate e trasparenti. Condivise vuol dire che sono stati lasciati margini di trattativa. Per esempio, nella mia esperienza di docente del, di un liceo, interrogazioni programmate o didattica breve quale modalità di programmazione, la possibilità o meno di giustificarsi, per quante volte, recuperi scritti oppure recuperi orali, e così via. Le regole vanno dunque scritte e comunicate, e non intendo semplicemente messe nel PTOF. Il PTOF è un brutto acronimo che indica il progetto triennale dell'offerta formativa è un lungo documento che ogni scuola deve pubblicare sul sito ministeriale chiamato scuola in chiaro e sul proprio sito. Qui si trovano anche le modalità di valutazione decise da ogni istituto. Non è sufficiente però, le regole vanno, decise in classe come ho detto prima stampate ed esposte oppure pubblicate sulla piattaforma digitale del corso se usiamo una piattaforma digitale qualsiasi essa sia nel concetto della trasparenza poi rientra la modalità di valutazione delle singole verifiche o delle attività e dei progetti, perché per valutare eh, si possono fare delle attività molto diverse l'una dall'altra. Lo sportivo che si accinge a fare una gara sa dove parte e sa dove è il traguardo, non basta conoscere il regolamento, Spesso invece noi docenti non siamo molto espliciti nello spiegare qual è il traguardo. È pur vero che nelle nostre progettazioni scriviamo un sacco di robe in didattichese, compresi gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze. È anche vero però che ormai, avviandomi io ai 30 anni di mestiere, So benissimo che per far felice un dirigente devo riportare le indicazioni nazionali e riportare quanto deciso dal mio dipartimento disciplinare, quindi mi bastano un paio d'ore di attento copia e incolla per produrre le progettazioni che i miei studenti non leggeranno mai, trattandosi di documenti noiosissimi. Non è questo dunque. Torniamo al nostro traguardo. Rafforzerò il mio potere stressante e autoritario sulla classe se mi limiterò a dire «per la verifica dovete conoscere la rivoluzione francese» oppure «dovete studiare la rivoluzione francese per martedì». In realtà l'esortativo «devi studiare di più» è una scatola vuota. È come dire al campione dei 100 metri Jacobs «devi correre veloce» o al campione del salto in alto Tamberi devi saltare alto. Se potessi chiedere a Tamberi come si corre per arrivare a ridosso dell'asta per fare il record, penso che mi farebbe una conferenza. Se io alleno i miei studenti per la verifica, cioè per il bel numeretto che tutti vogliono, devo spiegare per bene come si fa la corsa. Empower your students or give them agency sono due bellissime espressioni in inglese che non hanno un equivalente letterale in italiano, come se non esistesse il concetto culturale nel nostro sistema educativo. La parola agency ha la stessa radice di agent, ovvero agente, colui che compie l'azione, quindi Gave, give them agency vuol dire, fai in modo che l'azione parta da loro, ovvero, e qui traduco liberamente, dai loro potere di decisione, costruisci motivazione intrinseca. Il verbo empower invece significa, dai potere, trasferisci potere. L'allenatore non salta e non corre al posto del campione ma trasferisce agency, motivazione, ed empowerment, potere. Allo stesso modo, il docente deve spiegare per bene qual è il traguardo, ma anche come esattamente ci si arriva. In questo modo i nostri atleti barra studenti avranno consapevolezza degli eventuali punti deboli delle loro prestazioni e di come migliorarle. Il nostro rapporto non cesserà per questo di essere un rapporto di potere, perché in definitiva la responsabilità ultima del voto assegnato resta nostra. Ma la decisione sarà più condivisa e avremo avuto modo di costruire un rapporto fiduciario con gli studenti, come fra allenatore e allenato. Riassumendo, i miei suggerimenti sono primo punto rifletti sul tuo ruolo nella relazione con gli studenti secondo punto rifletti sul tuo stile comunicativo in classe che è collegato al ruolo tanto che se provi a notarti in modo sistematico cosa dici di solito in classe puoi fare anche qualche scoperta sul ruolo che assumi inconsciamente terzo punto fissa regole chiare quarto punto Decidi quali elementi possono essere oggetto di trattativa con gli studenti, ovvero give them agency. Quinto punto, pubblica le regole in un posto visibile o, se sono online, facilmente raggiungibile. Consiglio anche di informare i genitori della loro esistenza, ti risparmierai un sacco di grane. Sesto punto, suddividi il curriculum dell'anno in tappe, descrivi il traguardo di ogni tappa in termini comprensibili per gli studenti ultimo punto spiega per bene come si arriva al traguardo un tempo si diceva dai un metodo di studio dare un metodo di studio ci sono molti modi per farlo e nessuna ricetta definitiva per cui lascio la parola a voi potete anche scrivere qui nei commenti se avete piacere e chiudo qui il, questa mia lunga riflessione grazie per aver ascoltato